L'Indice tematico è un bellissimo servizio che ti permette di esplorare, sulla base dei tuoi interessi, quell'oceano di contenuti che è Zen in the City. Abbiamo creato 12 macro-contentori dai quali puoi partire per iniziare la tua esplorazione. Proviamo insieme una ricerca. Clicca su una macro-categoria. Troverai tutti i termini dai quali puoi partire per la tua esplorazione. Sono navigabili anche per lettera dell'alfabeto. Ne scegliamo uno insieme? Proviamo con gentilezza amorevole. Una delle quattro dimore divine dell'amore. Per ogni argomento che hai scelto, troverai risorse di diverso tipo. Come ad esempio letture di grandi maestri, esercizi di meditazione, meditazioni guidate, sutra, poesie, quando hai trovato una risorsa che ti interessa più delle altre, continua la tua esplorazione. Fino a trovare magari la pagina che su quell'argomento fa proprio il tipo di sintesi che ti interessa. Un grande patrimonio di risorse è a tua disposizione, senza il pericolo di perderti.